Benvenuti a tutti i Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi vedremo un effetto molto carino con Gimp, è un programma open source di fotoritocco, può essere scaricato gratuitamente nella maggior parte dei sistemi. Tenteremo di fare una scritta che, sembra come, eh, di che sembri come eh, impressa nel cuoio, una specie di effetto cuoio vediamo se ci viene, allora noi abbiamo scaricato da internet un'immagine di uno sfondo che ha, vedete la pelle, no? allora apriamo GIMP e facciamo file, apri e andiamo nella nostra scrivania e facciamo proprio apriamo come, diciamo livello principale ed ecco che ci si sistema qua, adesso noi vogliamo fare una scritta, quindi prendiamo lo strumento scritta, testo e facciamo un riquadro noi abbiamo scelto, vedete, la dimensione 250, un po' questo dipende dalla dimensione del, delle vostre immagini, cioè la dimensione della fonte del testo bisogna regolarla in base alla dimensione del, della immagine. Poi abbiamo usato come carattere Ubuntu Medium Italic e l'abbiamo messo semplicemente al centro. E, e scriviamoci ad esempio vero cuoio, vedete l'abbiamo scritto in nero. Adesso quello che vogliamo fare, se noi vediamo alla nostra destra è stato creato un nuovo livello, in cui c'è il testo vero cuoio noi dobbiamo ingrandire un pochino questa scritta perché noi vogliamo un bordino nero che vada intorno a questa specie di timbro quindi adesso noi che cosa se clicchiamo fuori vedete viene, viene via la selezione se riclicchiamo qua vediamo che eh, la dimensione di questo livello è diciamo, limitata alla scritta allora andiamo nel menu livello e facciamo livello a dimensione immagine così abbiamo tutto il livello adesso che cosa facciamo sempre selezionando il livello della scritta facciamo tasto destro, alfa a selezione è una maniera molto veloce per selezionare ciò che è veramente è nel, nel foreground, quello che si distacca dallo sfondo abbiamo selezionato noi abbiamo detto che vogliamo un pochino più grande questa scritta per creare un bordino nero, cioè rifare dentro un marrone scuro e far venire un bordino nero Allora andiamo nel menu selezione, possiamo fare subito allarga la selezione e diciamo di farla allargare se possiamo dire ad esempio non so, di 5 Vedete che la selezione viene un pochino più grande. Poi andiamo sempre, la facciamo un pochino sfumatina, facciamo selezione sfumata e ci mettiamo, non so, di 7, per vedere questo effetto qua. E la facciamo sfumata. Se noi, eh, diciamo, adesso zoomiamo e andiamo a prendere, ad esempio, andiamo a prendere il secchiello, no? E un attimo che risistemiamo questa guarda degli strumenti per far vedere esatto. E ci dipingiamo dentro in nero, vedete? vedete che viene un pochino impreciso vedete noi che stiamo facendo con il secchiello in nero, vedete che c'è qui siccome abbiamo fatto il bordo sfumato viene un pochino impreciso e si vede il sotto della pelle del livello sottostante noi continuiamo a muovere con, cliccando la rotella e noi diciamo allarghiamo questa scritta adesso con contro a rotella possiamo ridiminuire noi abbiamo Allargato la scritta, l'abbiamo sfumata la selezione, abbiamo creato una specie di effetto sfumato con il livello sottostante Adesso noi però vogliamo che questo timbro sembri del colore della pelle. Allora vedete noi possiamo prendere il color picker vedete e vedete che per esempio se selezioniamo questo come colore di background Stanno venendo fuori marroni, scegliamo un marrone un pochino scuretto, sto cliccando, ecco questo è un marrone un pochino scuretto. Riandiamo nel livello, adesso noi che cosa facciamo? Questa selezione, noi facciamo selezione riduci perché gli dobbiamo fare una specie di sfumatorina e la riduciamo ad esempio di 3 ci va bene. Riduciamo la dimensione della sfumatura, invertiamo il colore e adesso sempre prendendo il secchiello vedete noi andiamo avanti e vedete che noi stiamo facendo una specie di effetto vedete perché siccome abbiamo ridotto eh, la selezione ci abbiamo dipinto sopra un altro colore praticamente il colore in fondo rimane, rimane sotto come una specie di, di, di ombretta noi abbiamo così creato un'ombra lo possiamo vedere se facciamo selezione niente vedete che viene un marroncino con un'ombra un pochino un pochino più scura a questo punto se noi facciamo selezione sempre tasto destro alfa selezione l'abbiamo riselezionata, possiamo andare in qui in questo livello principale facciamo filtri all'interno del filtro distorsioni c'è il filtro rilievo vediamo come viene noi possiamo operare in questi parametri ad esempio la profondità diamo gli diamo un pochino più di profondità Facciamo così, possiamo togliere la selezione, in selezione niente, vedete che è venuto un pochino un bordino. Selezioniamo questo, iniziamo a giostrare con la modalità e facciamo la modalità, vediamo, moltiplica come viene. Ecco, vedete come viene la modalità moltiplica, diminuiamo un pochino l'opacità, non di molto di pochissimo ed ecco che è venuta una specie di effetto poi, una specie di timbro adesso possiamo fare tasto destro sul livello sottostante e fare appiattisce immagine per appiattire tutti i livelli e poi se non avete bisogno diciamo del progetto a più livelli per poterlo ritoccare soltanto se non avete bisogno si può esportare direttamente con immagine esporta come e noi adesso qui ci scriviamo, lo chiamiamo effetto pelle, effetto pelle punto png la mettiamo nella scrivania, la esportiamo, vedete lui ci dice che il livello di compressione è 9 noi lo vogliamo di massima qualità, togliamo tutto e andiamo a vedere come è venuto. Allora questo diciamo è il nostro effetto pelle, questa è la pelle senza doppio clicchiamo, vediamo questo è una specie di scrittoio senza la scritta e vedete questo è una specie di effetto di timbro che è venuto nel cuoio. Quindi quello che abbiamo fatto molto semplicemente dopo aver aggiunto un nuovo layer di scrittura noi con la selezione l'abbiamo ingrandita e sfumata e l'abbiamo ricolorata di nero perché perché volevamo avere un guadagno sul bordino poi l'abbiamo ridiminuita per dare un pochino di pixel di differenza fra l'interno e l'esterno e l'abbiamo colorata con uno dei marroni proprio della pelle di quelli che venivano con il color picker da questo livello di pelle dopo siamo andati nel filtro eh, distorsioni, rilievo e abbiamo un po' giocato con quei parametri e abbiamo utilizzato una modalità differente per esempio la moltiplica e abbiamo diminuito l'opacità e questo è il tipo di effetto che viene fuori, rivediamolo questo è lo scrittoio senza timbro e questo è con una specie eh, di timbro che ha un pochino sbruciacchiato diciamo, eh, la pelle, bene il video finisce qui, grazie a tutti per averlo visto fino alla fine, spero vi sia stato utile al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia